Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Che metodo utilizzate voi per studiare una canzone? Io vi dico il mio. Cantà, cantà, cantà, cantà, cantà, cantà, cantà in libertà. La prima cosa che io faccio quando devo studiare una canzone nuova è prendere il testo, che troviamo tranquillamente su internet, lo copio sul word quindi lo faccio bello leggibile grande, senza le pubblicità intorno e, e poi ascolto la canzone una volta leggendo e seguendo il testo che ho appena messo sul sul mio file word correggendo poi dei piccoli errori che a volte si trovano fatto questo poi ascolto la canzone segnandomi i respiri del cantante quelli, quelli che lui fa, proprio dove ci sono, li segno con una virgoletta in modo che ho proprio un'idea certa, del senso anche ritmico e interpretativo del brano perché eh, respirare non significa soltanto prendere aria per vivere ma anche per dare espressività al canto quindi segnati tutti i respiri poi cerco di ascoltare il brano stando in silenzio perché la nostra voglia di cantare ci porta a cantare sopra il brano che stiamo ascoltando quindi se io sto che ne so cantando Bruno Mars uh, canto insieme a lui ma mi perdo tutte le, le piccole particolarità del brano che il brano ha dentro e questa è una cosa difficile da fare lo so perché a uno gli viene When I see your face e tu canti silenzio, ascoltiamo e basta perché il fatto di cantare al di sopra è come sovrapporre un'immagine simile però si perde un po', si perdono i contorni quindi all'inizio cerchiamo di, di non cantare quindi di stare in silenzio e ascoltiamo leggendo il testo e seguendolo facendo gli stessi respiri in questo modo noi avremo un quadro ben più definito della canzone che stiamo per studiare quando vengono i ragazzi a lezione, io chiedo: Beh, hai studiato la canzone che avevamo scelto? Sì, sì, l'ho sentita un sacco di volte. Sì, ma no, sto studiando una canzone. Sempre. E poi non la sanno, puntualmente. Alcuni particolari li saltano completamente perché io lo so come studiano loro. Ci sono delle canzoni che hanno dei respiri distanti uno tra l'altro, hanno delle frasi molto lunghe dove non è possibile respirare. Vi do un consiglio, quando abbiamo già respirato, se non avete visto la puntata sulla corretta respirazione, fatelo. Eh, cerchiamo di ancorare il nostro fiato senza disperderlo, cioè bloccando il nostro respiro cercando di rimanere in apnea in modo da poter cantare una frase molto più lunga senza dover prendere subito di nuovo il respiro perché ci sono delle frasi che purtroppo non ci danno il tempo di respirare un esercizio mh, che io solitamente faccio, e, faccio anche, e consiglio anche ai miei ragazzi è questo prendere un respiro fare due secondi di apnea e poi iniziare a contare legando i numeri e allungando le vocali. In questo modo qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eccetera, eccetera. Cercando di arrivare almeno a 20. Eh, vedrete che se riuscite a mantenere questo fiato fermo, allungare le vocali e stare sul suono senza sprecare l'aria riuscirete a fare delle frasi molto più lunghe e quindi ehm, andrà sempre meglio quindi ricapitolando prendiamo il testo, lo correggiamo lo stampiamo, ci segniamo i respiri e tutto quello che dobbiamo fare ascoltiamo la canzone e mentre ascoltiamo la canzone shh,